Lo Stretto di Messina può assimilarsi ad un canale a forma di imbuto che collega il mare Ionio al Tirreno. La parte sud dello Stretto ha il fondale caratterizzato da ripide scarpate. Procedendo verso nord, il fondale si solleva rapidamente determinando una sella, nella sezione compresa tra Punta Pezzo in Calabria e Ganzirri in Sicilia, per poi degradare nuovamente a nord verso il mare Tirreno. La sella è una continuità montuosa sottomarina, di limitata larghezza tra 1 e 2 km, appartenente all'arco Calabro, che partendo dal massiccio della Spromonte in Calabria, prosegue nei Peloritani settentrionali in Sicilia, collegando le due regioni con una sorta di cordone sottomarino. Nell'area dello stretto esistono molte faglie attive e non attive. Solo nel 2021 è stata individuata la faglia che ha determinato il catastrofico terremoto del 1908 e precedenti, che è collocata più a sud rispetto alla sella dello stretto la sella dello stretto è l'unica area in cui è possibile progettare le fondazioni dei piloni di ponti a più campate ad una profondità di 100 metri circa sotto al livello del mare. È da notare che nel mondo, nonostante le previsioni ottimistiche degli anni Ottanta, i ponti contemporaneamente stradali e ferroviari non hanno ancora superato i 1.400 metri di campata dello Tsing Ma Bridge di Hong Kong attivato nel 1997. Analizziamo adesso alcune alternative progettuali da realizzare in corrispondenza della sella. Ipotesi di ponte sullo stretto di Messina di tipo sospeso multicampata a doppio piano stradale e ferroviario con impalcato a profilo alare analogo allo Tsing Ma Bridge di Hong Kong che attualmente è il ponte ferroviario con la campata principale più lunga al mondo la lunghezza delle campate ipotizzate è di 1.380 metri la lunghezza totale del ponte è pari a 5.210 metri al piano inferiore potrebbero essere posti due binari ferroviari e due corsie stradali, riparate, come se fossero in galleria, per consentire l'esercizio anche in presenza di forti venti. Al livello superiore verrebbero realizzate sei corsie per il traffico automobilistico, tre per ogni senso di marcia. È stato preso a riferimento lo Tsing Ma Bridge di Hong Kong, che è il più grande ponte in esercizio stradale e ferroviario del mondo e il cui impalcato di forma aerodinamica è rivestito con pannelli in acciaio inossidabile per evitarne la verniciatura e la successiva difficile e onerosa manutenzione. L'impalcato dello Zigma Bridge è stato studiato per resistere ai forti tifoni che interessano la zona nella galleria del vento è rimasto stabile sino alla velocità del vento di 342 km l'ora. Nell'ipotesi del ponte a più campate, il pilone calabrese verrebbe realizzato vicino a punta pezzo in corrispondenza del locale depuratore. In tal caso, il punto d'inizio del ponte a più campate verrebbe quasi a coincidere con quello del ponte a campata unica da 3.300 metri. Il pilone è stato ipotizzato in un punto molto vicino alla variante di Cannitello, che è una galleria artificiale realizzata per consentire la costruzione del pilone calabrese del ponte a campata unica. Il profilo aerodinamico dell'impalcato del ponte è stato scelto per poter resistere ai forti venti tipici dello stretto. Il ponte sospeso a più campate prevede la realizzazione di due moli in mare in grado di rispettare le norme di navigazione dello stretto. Il pilone Lado Sicilia è stato previsto in località Sant'Agata in modo da evitare la zona protetta di Capo Peloro. Il punto di arrivo in Sicilia del ponte a più campate è stato previsto nelle immediate vicinanze degli istituti di ingegneria dell'Università di Messina. L'impalcato a due piani, dà la possibilità di realizzare facilmente la stazione ferroviaria Papardo, che sarà in grado di servire tutta l'area nord di Messina. La localizzazione del ponte è stata pensata per minimizzare l'impatto ambientale. Sullo Tsing Ma Bridge di Hong Kong, la velocità massima del traffico automobilistico al piano superiore è di 100 km/h, mentre quella del traffico ferroviario al piano inferiore è di 135 km/h. Normalmente il traffico stradale si svolge al piano superiore. E quello ferroviario al piano inferiore. Con venti di 75 km/h viene chiuso il traffico al piano superiore che viene dirottato al piano inferiore con limite massimo di velocità a 50 km/h. Il traffico stradale al piano inferiore è garantito con venti sino a 165 km/h. Nello stretto di Messina i venti mediamente superano i 60 km l'ora durante 39 giorni l'anno e i 100 km l'ora durante 14 giorni l'anno. I venti, da fortissimo a eccezionale, possono provenire da varie direzioni e mediamente, durante 7 giorni l'anno, sono di scirocco, 6 giorni l'anno di maestrale e almeno durante uno sono di libeccio. Nonostante ciò, l'impalcato a profilo alare, analogo a quello di Hong Kong, sarebbe in grado di garantire l'esercizio 365 giorni l'anno. Per fare transitare sul ponte dello stretto treni merci lunghi e pesanti, sarebbe opportuno valutare la realizzazione di campate sospese e strallate Simili a quelle dello Yavuz Sultan Selim Bridge. Per resistere ai forti terremoti e alle forti correnti dello stretto, le fondazioni del ponte dovrebbero essere realizzate con la recente tecnica utilizzata per i ponti Rion Antirion, Osman Gazi e Kannakalè. Non bisogna dimenticare che il progetto dell'attraversamento dello stretto di Messina attualmente è legato alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e al suo proseguimento in Sicilia sino a Catania e a Palermo in modo da completare il corridoio europeo-scandinavo-mediterraneo nel rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità europee. In questo caso... Non può essere realizzato l'attraversamento dello stretto separatamente dai raccordi ferroviari ad alta velocità sia lato Calabria che lato Sicilia, in quanto la scelta del tracciato AV non può che essere il naturale completamento dell'attraversamento. Non è da trascurare il fatto che il percorso dell'alta velocità sia in Calabria che in Sicilia e interamente realizzato in galleria. Pertanto, sarebbe da prendere in seria considerazione anche l'ipotesi di attraversamento per mezzo di un tunnel sottomarino che sarebbe utilizzabile sempre, indipendentemente da qualsiasi situazione meteorologica. Le valutazioni degli anni 70 e 80 prevedevano il collegamento delle ferrovie esistenti tra Messina e Villa San Giovanni non sono più attuali in quanto con la realizzazione della nuova ferrovia alta velocità alta capacità i chilometri di galleria da realizzare tra Messina e Gioia Tauro sia nel caso dell'attraversamento stabile tramite ponti a una o a più campate o tramite tunnel sottomarini differiscono di poco e pertanto l'ipotesi tunnel non può essere scartata a priori. Unendo le gallerie da realizzare in Sicilia con quelle da realizzare in Calabria, con un tunnel sottomarino di soli 4 km circa, non sarà più necessario realizzare alcun ponte né ad una né a più campate, con conseguente evidente riduzione dei costi. Di tunnel sottomarini a differenza del ponte a campata unica, ne esistono molti esempi già realizzati in zone altamente sismiche come per esempio in Giappone, in Turchia, in California. I tunnel, a differenza dei ponti, sono utilizzabili 365 giorni l'anno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, possono essere percorsi a velocità maggiori, anche ad alta velocità, e richiedono minori spese di esercizio e manutenzione. Non bisogna dimenticare che il Codice dei contratti pubblici stabilisce, tra l'altro, che deve essere sempre predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sia sotto il profilo qualitativo che in termini ambientale, nonché sotto il profilo tecnico ed economico. Nel rispetto delle leggi vigenti bisognerebbe quindi far valutare ad organismi internazionali qualificati, di chiara fama, l'insieme delle opere da realizzare, almeno nei casi sopracitati. Primo ponte sospeso ad una campata da 3.300 metri secondo ponte sospeso a più campate terzo ponte sospeso stradale e tunnel sottomarino ferroviario a v quarto tunnel sottomarini stradali e ferroviari a v in tutte e quattro i casi naturalmente il progetto deve comprendere sia l'attraversamento che i raccordi autostradali e ferroviari a V, sia in Calabria che in Sicilia, da Gioia Tauro a Messina, avendo cura di scegliere in tutti i casi i tracciati stradali e ferroviari più brevi possibili.